Grazie Presidente. Allora l'argomento è sicuramente condivisibile da tutti, sfido diunque a non condividere il fatto che le commissioni consigliari debbano essere accessibili a tutti i cittadini. È sicuramente però un obiettivo molto sfidante per l'amministrazione che richiede un, un grande sforzo da parte di tutti, sia in termini economici che organizzativi. Sappiamo come di fatto sia già previsto un servizio di interpretariato l'IS eh, per quanto riguarda l'Assemblea Capitolina e quindi non comprendo sinceramente il consigliere Zannola quando afferma che la, segui, la seduta non può essere seguita da tutti in quanto non è accessibile. Sappiamo bene che è previsto il servizio e quindi di fatto, eh, insomma, ecco, non, non è, questo non, non è vero. Ehm, quindi ecco, un'altra cosa importante che voglio dire è che non comprendo però per quale motivo questo argomento sia inserito in questo regolamento. Mm, sinceramente poi chiederò in seguito lumi agli uffici perché è chiaro che non è competenza del regolamento delle consulte dire che eh, le commissioni capitoline devono essere accessibili credo che l'argomento sia completamente fuori luogo nonostante sicuramente, ripeto, eh, so che è anche un obiettivo del delegato dell'accessibilità Andrea, andrea venuto quello di poter eh, lavorare eh, su questo fronte eh, quindi sicuramente non è, questo, non è adatto il regolamento sicuramente ancora meno adatto è l'articolo 13 auto-organizzazione che riguarda principalmente la possibilità per la consulta di poter eh, diciamo, redigere un proprio regolamento interno quindi veramente mi sembra una cosa fuori luogo, questa, diciamo, questa frase assomiglia più che altro ad una mozione, non so, quindi ecco, eh, noi siamo tutti consapevoli di questa necessità e stiamo lavorando sicuramente per capire come organizzare questo servizio, ma di fatto non è assolutamente accoglibile ehm, la proposta per i motivi che ho appena spiegato, eh, per cui di fatto ci asserremo proprio perché ecco, non siamo contrari al principio, ma alla eh, modalità in cui viene proposto tramite questo emendamento. Grazie.